Isolante fissativo, diluito 1 a 1, 50% d'acqua. Si, sì. non basta, si. un ben diluito, va in profondità e non fa pellicola. Il sicuramente è importantissimo, eh? eh? ma eh? parecchio lo saltano sto passaggio. Soprattutto sì, sui decorativi questo qua se dai il primo se poi non fa corpo sulla su parete, senza, senza fissativo. Ma poi in generale comunque serve questa. Perché... Zucchetta però. E. e perciò, <ride> non so. c'è la mazzocca? No, sì, no. ci sta la mazzocca, però questo pezzetto. va a Ma dopo. questo eh? va? il pennello, quello. quello senza sento manico? No, eh. e lei va a manico questo? No, quello bia... senza bia. ah, niente, quello, quello, piatto, quello piatto. piatto, no, quello piatto. Non prende niente del de materiale, capito? Questo prende un po' più di materiale. Secondo me è meglio per far gioia. Questa mulla si vede. Questa mulla si vede. Sì, però gli passi il, sì, il sì, primus. Quello taglielo poco diluito, capito? Così fa un po' di spessore.